Buonasera, buonasera. Allora, chi ci sta qui con noi questa sera? Chi è? Sono Valentino Nizzo, direttore del Museo Civico Etrusco di Bugliano e nel tempo libero del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Quale di voi il lavoro più? onesto? E Beh, diciamo, a Bugliano eh, sono ricompensato con pastelli e matite colorate. E a Villa Giulia il vile denaro del mio stipendio infanga l'onore della carica e quindi penso che insomma il più onesto sia a Bugliano. D'accordo. Insomma, il fenomeno di Bugliano è una cosa insomma, che interessa diciamo, una nicchia molto grande, diciamo, una nicchiona, però eh, eh, ci sono anche dei problemi, immagino, perché poi il titolare del comune di Bugliano, che è quello che ha fatto partire poi questa moda, pare che non sia stato tanto d'accordo diciamo, all'idea di ricevere un museo, perché dic diciamocelo tutto, questi di Bugliano sono, come direbbero loro, dei tegamacci, non, non, hanno molto, non sono molto interessati al bene culturale, o sbaglio. Eh, no, è così, insomma, mi sono trovato in una situazione, in un clima non facile nel quale provare a veicolare i valori della tutela, della conservazione, della promozione del patrimonio. E, insomma, era capitato poche settimane prima che un rinvenimento venisse scambiato per semplice sporcizia, quindi, insomma, non è facile nonostante il museo abbia una, una, una tradizione pluridecennale ma era stata un po' dimenticata e rimossa, quindi abbiamo lavorato molto per eh, insomma, sensibilizzare la popolazione e diciamo con, con ottimi risultati nonostante il Covid. Stiamo parlando di Bugliano o di Roma? Non lo so, fai tu. Ah, <ride> ecco, sì, applicare sì. No, <ride> La allora, metafora allora, è applicabile. Prima <ride> di parlare dell'esperienza diciamo di direttore di museo, o come direbbe qualcuno operatore dei beni culturali che fa sempre pensare all'operatore ecologico e io eh, cercherei di concentrarmi sul fatto dell'etruscologia perché noi oh. abbiamo anzitutto qui un pubblico più ampio, che in gran parte è veicolato dalla presenza di Nizzo, che buca il video, come è noto, ma dall'altra parte eh, anche dal fatto che questa volta abbiamo scelto una locandina particolarmente a Chiappona, insomma una bella immagine zozzona di Milo Manara, che però ci dicono è stata utilizzata per una mostra quando ancora non eri direttore. Ah beh, sì, assolutamente, è una mostra di cui Villa Giulia deve continuare a vantarsi, eh, risale al 2008, Etrus Comics, un'iniziativa portata avanti dall'allora soprintendenza, ma anche dal, anzi soprattutto dal, dal concessionario Civita, era all'epoca il concessionario del museo e promosse non soltanto una riflessione su gli etruschi e i fumetti, che insomma è stata importante, ma anche la realizzazione di fumetti dedicati agli etruschi. C'è un bel catalogo piuttosto raro da trovare sul, sul mercato che, che la racconta e viene realizzata come Locandina questa bellissima reinterpretazione degli sposi delle tombe affrescate di Tarquini ad opera di Milo Manara che insomma abbiamo pensato fosse opportuno riprendere in questa sede. Parliamo però adesso più... Propriamente dell'etruscologia. Io sono vintage, quindi quando studiavo io, eh, diciamo, archeologia, eh, c'era, eh, sì, c'è un insegnamento di archeologia mh, vero e proprio, non c'era nella mia università, però naturalmente sapevamo che erano gli etruscologi più famosi. E quindi c'era Pallottino, quindi, okay. insomma, autore di un manuale ancora oggi ristampato, e poi Mario Signorelli, ah. che è uno dei ah. miei eroi. Ecco, lo sappiamo tutti più o meno chi è. Ci vuoi parlare di Mario Signorelli? Eh, Mario Signorelli, il Museo di Bugliano si trova in piazza Mario Signorelli, lo hanno notato in pochi, è un giusto tributo al contraltare degli etruscologi. Mario Signorelli, non conosco nel dettaglio la, la biografia, ma nasce come cultore della storia locale, in particolare del, del Viterbese, anche con opere rilevanti, e poi non so cosa sia accaduto nel suo percorso diventa una sorta di interprete spirituale in senso letterale della parola degli, degli etruschi perché entra in contatto direttamente con loro e questo contatto privilegiato tramite la loro essenza immateriale gli consente di scrivere diverse opere che insomma possono essere diciamo piacevoli da collezionare non proprio da consultare come documentazione scientifica quindi diventa il modello di, un, diciamo, di una ripresa negli anni 60, a partire dagli anni 60, di un fenomeno che però più volte è riaffiorato nella storia dell'etruscheria prima e dell'etruscologia propria. Eh, L'etruscheria è quella fase della riscoperta degli etruschi settecentesca con pretese illuministiche ma tanti errori eh, che potremmo utilizzare come termine anche per descrivere gli appassionati di etruschi contemporanei. Beh, a questo proposito, però, io mi ricordo un aneddoto che credo fosse attribuito a un professore di archeologia classica, no? il Della Seta, uh -huh. e diceva che quando uscì questo libro di Bianchi Bandinelli, no? Non so se fosse della Seta, no, forse Già Beccati, quando uscì il famoso stori, stori, storicità dell'arte classica di Bianchi Bandinelli, sì. lui lo metteva in una parte della biblioteca che chiamava L'Armadietto dei veleni. Ah, ecco. Sì, è e, probabile ah, che sia becatti sicuramente. Ma eh. i libri di Signorelli, libri di Signorelli eh, a questo punto, io ne ho letti due, che sono una è Nel mondo allucinante degli etruschi sì, e l'altra, Le vie segrete degli etruschi, scritti eh, sì. per la eh, bellissima casa editrice Sugarcock, che non so se esista ancora. E lì questa era una cosa, eh, una cosa bellissima, perché lui parlava parlava con i, i, i Lucumoni. Ora, quello che mi chiedo io, cioè, eh, quando si tratta di Sigmund Freud con la gradiva, che bello, che bravo, Sigmund Freud è un precursore dell'archeologia, perché Freud sì e Signorelli no? No, no, ma per carità, chiunque voglia parlare con gli etruschi... e. Ah, ci dice è giustamente contato... Di Fazio che era Ducati, di cioè, di Ducati. Fazio... Ah, Ducati. E qui salutiamo che un, un prosopografo eh, ci, <ride> eh, ci, ci aiuta a correggere le nostre sciocchezze. Era Ducati e Ducati in relazione a Bianchi Bandinelli quindi insomma torna quadra il cerchio quadra quindi, e, ehm, mi sono perso però adesso da questa precisazione benissimo no, che vadano tutti a dialogare con gli etruschi perché ci sono molti che ancora adesso lo fanno è cioè, sterminata e infinita la, le, le potenzialità della fantasia umana anche in termini storici o leggendari e, come sulle origini eh, di Roma, insomma. Sì, come sulle origini di Roma e su tanti temi. Cioè, mh, due giorni fa eh, ho ricevuto un invito per parlare alla televisione albanese di, di Etruschi, ancora non ho risposto, ci sto ragionando, perché sai che adesso è di piena attualità, perlomeno fra gli albanesi, il tema della loro discendenza dagli Etruschi e della loro eredità etrusca, si ritengono i più importanti eredi. E, eh, e questo è un aspetto che fa riflettere su, su quanto l'identità possa ancora oggi pesare anche le identità più remote. E insomma il fenomeno va guardato non deridendolo ma con rispetto e comprendendone le radici storiche perché insomma ci sono degli elementi che le giustificano. Il problema è che hanno letto dei libri del Signorelli eh, albanese e su questi hanno cominciato a strutturare una serie di, di teorie alle quali credono in molti anche persone che evidentemente hanno studiato e sono capaci di parlare in più lingue diciamo noi abbiamo qualche anticorpo in più quindi spero che su eh, la storia, come era la cosa allucinante degli etruschi che ho anch'io in una sezione della libreria dedicata insomma, nessuno creda ma il, il, il vero problema è che in qualche modo la gente è scontenta che degli Etruschi sia scomparso il mistero. Che un tempo si diceva, il mistero degli Etruschi. C'era un bellissimo film, l'Etrusco uccide ancora, eh che sì. è insomma, una delle pietre miliari del cinema trash. E poi, e dopo invece, abbiamo pare che gli Etruschi non siano più misteriosi. E... No, questo non è vero, perché io sto mistero degli Etruschi lo trovo in ogni... anche in qualunque cosa... Mi capita di fare che è meritevole di avere l'attenzione dei giornali se non c'è la parola mistero da qualche parte nel contenuto dell'articolo, nel titolo. Abbiamo Valentina che è porchetto, che ci segue, che lavora nel giornalismo, lo sa che queste parole si infilano eh, ovunque, quindi il mistero c'è ancora, ci proviamo a dire che non c'è, ma è difficile. Ma, però eh, la cosa interessante è che ecco, gli albanesi sono piuttosto agguerriti. E penso che, insomma, bisogna anche fare attenzione con qualche, perché c'è qualche testa calda che potrebbe, insomma, anche diciamo, rivelarsi. Eh, pericolosa eh, nel, se qualcuno arriva, arriva a confutare queste eh, realtà. Non mi sembra invece che in Toscana, in Umbria, nel, nel Lazio meridionale ci siano dei partigiani, degli etruschi, eh, cioè non, non, non c'è questa, questa stessa foga nel, nel definire la propria identità. Beh, No, perché danno per scontato di esserne eredi, però se tu vai poi un po' di più nel merito dell'interpretazione di monumenti controversi come la piramide di Bomarzo o lo stesso fenomeno, chiamiamolo fenomeno delle vie cave, legato più o meno direttamente anche ai libri di, di Signorelli o altri aspetti concernenti le origini, l'interpretazione della, della scrittura, poi insomma è, puoi entrare anche in, in polemiche e eh, di due o tre giorni fa una polemica con uh, un tombarolo uh, pen pentito, pseudo pentito, um, insomma non mancano ambiti in cui gli etruschi fanno discutere, ma questo è, è un bene perché è meglio che se ne parli. A proposito di tombaroli c'è cioè, l'aspetto interessante e forse anche recuperare un, diciamo, noi c'è poco da fare, in Italia non c'è posto per gli Indiana Jones. E quindi tutte le volte che qualcuno studia archeologia e gli dico ma tu sei Indiana Jones? No, è sempre una delusione perché poi gli, quando gli spiega quello che effettivamente fa eh, diciamo, la gente si delude, dice no, eh, ridateci Indiana Jones. Okay. Però c'è stato un periodo piuttosto eh, diciamo, pionieristico quando in effetti c'era una guerra aperta fra archeologi e tombaroli c'erano anche diciamo, Giovanni Scichilone no? che poi diventò soprintendente a Chieti era bravissimo perché si faceva passare per ricco acquirente e poi incastrava questi tombarodi e se eh, si va al museo di Vulci ci sono queste attrezze utilizzate dai tombarodi per vedere i, i forini e sono messi lì come trofei di guerra e, que, e di questo perché non ne parla nessuno? E, beh eh, diciamo la polemica dell'altro giorno dimostra che insomma è bene parlarne è bene confrontarsi e bene sensibilizzare perché insomma è un tema caldo chiaramente è un tema di, di competenza prevalente delle soprintendenze ma io vengo da un percorso interno al ministero come funzionario di soprintendenza quindi ho eh, lavorato molto su questo e su contrasto a all'illecito nel settore dei beni culturali, c'è un problema proprio di sensibilità giuridica e a volte molte cause avviate in modo opportuno dai funzionari competenti decadono per, perché vengono archiviate, perché l'incompetenza invece è di tipo legislativo. Io stesso mi sono trovato a fare denunce o a cercare di esercitare il mio ruolo nel modo migliore possibile, mi sono visto archiviare casi che pensavo che sono abbastanza eh, chiari, eh, non c'entravano gli etruschi, dove nei casi di cui mi ero occupato, però ci sono tanti, tanti casi del genere. Poche settimane fa ne ho denunciato anche uno io con dei materiali etruschi in un mercatino di quelli che si trovano in ogni angolo della nostra città. E I carabinieri sono intervenuti il giorno dopo. Ecco, qui però sembra di stare parlandoci di cronaca nera e c'è anche l'idea. Ci sono anche un, Che cosa c'è di vero nel termine archeomafia? Beh, c'è molto di vero perché proprio per questa impunibilità che spesso c'è nel settore dei beni culturali è più facile commettere degli illeciti sapendo che poi. Ci si può pentire o comunque si può patteggiare o insomma il rischio è minimo. Speriamo che vada in porto quel progetto di rafforzamento delle punizioni mh, per i reati contro il patrimonio di cui si è parlato tempo fa, credo che sia passato a, al, alla Camera e deve fare l'ultimo passaggio al Senato, è un'ottima iniziativa, però bisogna far capire qual è la vera perdita perché c'è un problema anche di quantificazione io tra le cose di cui mi sono occupato un cantiere in cui c'erano stati dei danneggiamenti contro le regole di tutela preventiva e non era facile quantificare il danno eh, per le logiche giuridiche correnti. Sì, abbiamo un po' di interventi, c'era Alberto Nani che ci chiedeva sui tombaroni, ma credo che ne abbiamo già parlato, uh -huh. e poi ci segnalano che di prossima pubblicazione ci sarà un libro a cura di Fabio Camilletti e Fabrizio Foni, editrice Odoia eh, di Bologna, eh, eh, «Orrore popolare» dove ci saranno degli... sarà dedicato al folk horror. Siamo molto contenti, non vedo l'ora di, di procurarmelo, perché eh, sicuramente il trash spesso è molto più divertente da leggere di alcune pubblicazioni eh, do, dove magari vengono, non vengono svelati dei misteri, ma se ne creano degli altri. E a questo proposito vorrei parlare, ora, visto che abbiamo parlato del mistero degli Etruschi, vorrei parlare del mistero degli Etruscologi. Insomma, Etruscologi... <ride> Etruscologi sono tanti cioè, e non ah, sì, solo, sì. anche nelle università. E, e allora, in un, in un insomma, qui dicono tutti: con la cultura non si mangia, cosa facciamo? Ma che cosa, che cosa si, si, può, si può dire a questo proposito? Io naturalmente sarei contento che ci fosse un etruscologo in ogni, in ogni rione. Eh, però eh, come spieghiamo eh, questa specializzazione e soprattutto che cosa significa fare etruscologia dove gli etruschi ad esempio non ci sono? Beh, eh, allora, eh, diciamo che intanto le cattedre sono diminuite molto rispetto a quelle che c'erano all'inizio degli anni 2000, come può testimoniare il nostro Massimiliano Di Fazio che, che insomma, è entrato a Pavia da, da poche settimane. Eh, c'è una contrazione notevole dell'interesse nei riguardi del mondo antico e di conseguenza anche eh, degli etruschi che mh, diciamo ha radici nelle riforme scolastiche anche che li hanno circoscritti alle, alle elementari, quindi si studiano davvero poco, se ne parla poco per questo io sono contento che se ne parli anche e, e per eh, altri temi Fra l'altro il commento di prima che hai citato è di Martina Piperno che è autrice di un bel volume eh, sulla fortuna letteraria degli etruschi nel novecento quindi mh, si può parlare di etruschi ovunque di civiltà italiche ovunque nel nostro paese e anche fuori perché eh, è un momento importante della storia occidentale quello rappresentato dagli etruschi è un momento di profonda riflessione su chi, è, su chi siamo sul chi siamo di allora sull'identità sull'identità etnica in senso antropologico e, eh, e riflettere su questi temi ci aiuta meglio a comprendere l'oggi, quindi non è qualcosa soltanto votata al culto del, dei materiali più o meno rilevanti che gli etruschi hanno lasciato, e, è proprio più meritevole di attenzione per quanto concerne il patrimonio immateriale di cui gli etruschi sono custodi e che eh, giustifica la loro fortuna, un tema caro a un nostro comune amico che insomma salutiamo sperando che ci ascolti da, dall'asù o da laggiù, dipende insomma da cosa si preferisce come si è comportato e eh, sì, no, eh, ci, ci chiedono vicino al Louvre antiquari seri vendono reperti etruschi è possibile esportare legalmente ma se io dire il vecchio sporco trucco è dire che te l'ha regalato tuo nonno prima del 1939 no legge bottega ma forse le cose sono cambiate No, eh, no, non sono cambiati assolutamente, non è legittimo vendere materiali che non si detengono legalmente, il termine non è quello del, diciamo, del 39, ma per i casi più significativi è del 1909. Pochi giorni fa mi sono occupato della vicenda della biga eh, di, Spoleto, che è stata, di Monte Leone di Spoleto, che è stata rinvenuta nel 1902 quando ancora vigeva la legge pacca cioè dell'editto del cardinal pacca pochi mesi dopo sarebbe stata varata la prima legge eh, di tutela dei beni culturali e, ed è uno dei casi in cui si potrebbe anche reclamare il ritorno di questo oggetto però non è legittima la detenzione se non è certificata poi naturalmente si giustifica con l'ho trovato nella soffitta di mia nonna però insomma va eh, dimostrato e con attenzione. Il problema è che eh, Nani, che commentava prima eh, riportando le parole di, dei tombaroli, no, non si può lasciare niente ai tombaroli se ci fornisce delle informazioni che sono essenziali. Non ci sono oggetti che valgono di più e oggetti che valgono di meno. Ogni oggetto racconta un pezzo di una storia. È come togliere delle parole da un libro nel finale non possiamo privarci di questo se vogliamo comprendere il nostro passato. Non è un gioco e questo devono capirlo tutti. Ma a questo proposito il vero problema è che prima le, le, le antichità che si potevano trafugare o falsificare erano soltanto uh, reperti di altissimo livello artistico. Poi però c'è stata una democratizzazione per cui anche le anfore non so, che prima si buttavano adesso insomma, sono sul, sul mercato diciamo, antiquario, hanno una certa quotazione. Ma a questo proposito... Eh... E non è eh, difficilissimo falsificare un dipinto del, del uh, Novecento. Eh, per le antichità la questione è diversa, perché naturalmente se si fanno le analisi si capisce subito uh, dove, che ci può essere un falso. E in alcuni casi la famosa fibula di, prene, di Preneste sta a dimostrare che tante certezze forse non le possiamo uh, avere. Ecco, con questo proposito, quanti falsi ci sono nel museo di Villa Giulia? Uh -huh. Eh sì, ce ne sono. Abbiamo una intera sezione di sequestri dove il 40% sono dei falsi, più o meno abili, più o meno evidenti. Eh, I musei stranieri, in particolare nelle sezioni etrusche, contengono molti falsi perché c'è stato un momento del mercato antiquario nel quale insomma, hanno circolato tante opere riprodotte in modo abbastanza efficace. Eh, io stesso conosco dei bravissimi artigiani, mi fa piacere citare il nome di, di, di Paolini, eh, che ha una bottega proprio a Cerveteri o eh, insomma, tanti amici ricostruttori e anche rievocatori, sono in grado di fare cose incredibili, per fortuna lo fanno in modo legittimo e legale, ma sono gli ultimi eredi di chi lo faceva in modo illegale come falsificazione e riuscendoci. I Castellani stessi, che sono questa famiglia di antiquari di cui costediamo la collezione a Villa Giulia, erano abilissimi riproduttori di gioielli antichi, in alcuni casi lo dichiaravano, in altri casi no e alcuni loro gioielli sono quasi certamente esposti come originali antichi, in particolare in America. Ecco, beh, insomma tutto questo lascia, lascia capire per quale ragione c'è bisogno di tutti questi etruscologi, se un altro o qualcuno che possa controllare cos'è vero e cos'è falso, insomma male non fa. Ma a questo proposito, allora, ci si dice che cioè, la riforma dei programmi di storia scolastici ha provocato una diminuzione dell'interesse generale, ma mica solo per gli etruschi, per tutto direi. Però ecco, a questo proposito, che come, come possiamo eh, reagire? E c'è soprattutto un problema, un problema molto, molto eh, grande. E, e Poco fa tu hai parlato naturalmente di tutela, Ora, insomma, con, eh, negli ultimi tempi eh, c'è una sorta di guerra tra poveri, perché insomma, sembrerebbe, a, di, a detta di molti, che i beni culturali siano adesso nelle mani insomma, di una specie di ditta trangugia e divora che nel, eh, dà sempre meno importanza alla tutela e più importanza a quello che in Francia chiameremmo le pagliette. Ora chiaramente insomma ci sono degli atteggiamenti di tipo diverso e la cosa la, eh, non dico che la, eh, la verità stia nel mezzo però forse eh, la ragionevolezza ci potrebbe portare anche a spiegare che se non facciamo andare la gente al museo e poi più difficile rivendicare che venga dato più spazio alla tutela del bene culturale o no? No è esattamente così il problema era un problema di comunicazione non solo di valorizzazione in una situazione globale in cui non c'era stata solo la riforma scolastica ma anche la crisi economica del 2008 con tutti gli strascichi negli anni seguenti chiunque perda un po' di tempo ad osservare la curva dei visitatori dei musei, anche il Colosseo può notare l'effetto eh, sulla fruizione del patrimonio culturale. E le ultime riforme sono intervenute su questo aspetto, introducendo anche non solo l'autonomia dei musei, che è uno strumento di azione rilevante, consente naturalmente di fare cose in modo più snello, ma naturalmente chi le fa se ne assume la responsabilità legale, cioè ci sono dei direttori che nel momento in cui fanno sanno anche che ne possono rispondere civilmente e penalmente, non che questo mancasse prima ma è un po' più evidente del passato e quindi diciamo l'autonomia la, è un bel pregio da questo punto di vista ma comporta grandi responsabilità. E eh, l'attenzione sulla comunicazione o iniziative che hanno avuto un forte potere comunicativo come le domeniche gratuite hanno consentito un po' di dare un colpo a una situazione che stava continuando a declinare. Adesso il Covid è un nuovo problema, vedremo come ne usciremo, però proprio questa capacità di comunicare sviluppata negli ultimi anni ha consentito a molti musei come il nostro di continuare a resistere e anche brillare più di quanto mh, brillavano prima. Anche ecco, adesso, adesso ti fermo, perché io penso che in questo momento parte del pubblico potrebbe, potrebbe essere delusa, parte gli addetti ai lavori naturalmente, ma gli addetti ai lavori non fanno testo. E, e in fondo si aspettavano un buon tempone, quello del Museo Etrusco di Buiano, e invece stiamo <ride> ascoltando grandi verità e delle cose serie. In questi pochi minuti che ci rimangono, forse potremmo anche così e concederci un siparietto di buon umore. E la domanda di Prammatica è questa. Qui, insomma, antichista sarà lei. Ma un etruscolo, un archeologo, può ancora definirsi un antichista? Ora che pare che gli archeologi rivendichino questa grande distanza dalla storia dell'arte o ci sono ancora delle cose che si possono essere salvare, salvate della buona vecchia archeologia classica? Ma io sono per la trasversalità assoluta, non mi piace schierarmi in un campo definito non ho mai amato la definizione di, di etruscologo, infatti mi sono occupato molto di più di altre tematiche rispetto proprio all'etruscologia pura, mi sono occupato di prima colonizzazione e infatti diciamo il mio profilo è anche un profilo da archeologo classico, quindi diciamo che c'è stato troppa settorialità e, e troppo settarismo nelle nostre discipline, sia all'interno della disciplina che nei rapporti con l'esterno. L'antichità può apparire una terra straniera, ma se eh, si invitano tutti a frequentarla, non solo come turisti occasionali, può essere un bel luogo in cui specchiarsi e sul quale riflettere per per capire tanto del, del nostro passato. So che non ti sto facendo battute, quindi forse ti sto deludendo ancora. Però, insomma, <ride> sì, antichista sarà lei, può essere ritenuto un insulto, come a volte a me sembra riduttivo eh, il, la definizione di etruscologo, pure se è su questo che mi sono formato. Noi dobbiamo riscoprire eh, la meraviglia del nostro passato in tutte le sue forme, non perché sia il paese perfetto ci sia mai stata un'età del loro, perché l'uomo faceva schifo allora come fa schifo adesso. Ma diciamo ricostruire la nostra dimensione schifosa eh, nella sua estensione diacronica ci aiuta a capirci meglio e chissà forse a migliorarci. E poi il passato è così lontano per cui può sembrare meno schifoso del, del presente. Un'ultimissima un un domanda. Ma eh, ci sono tante persone, diciamo, semicolte, ma anche colte, che fanno volentieri a meno dell'etruscologia e di tante altre cose. Che cosa possiamo dire a loro, tenendo conto che siamo in fascia protetta, eh, che, eh, per invogliarli a pentirsi di questa cosa? Un argomento che possa... <ride> essere utilizzato anche da parte di, di chi si occupa di queste cose e sembra quasi se ne debba vergognare, cioè di, di dire ma perché, Guarda, insomma, io, mi sembra quasi di rubare essendo pagato per fare atruscologia o cose simili. Che gli diciamo? Beh, diciamo che gli etruschi erano molto vendicativi e quindi di, di, di, di temerli perché insomma, erano in grado di di, di fare rituali per i quali erano ritenuti i migliori, insomma, quelli più in grado di eh, dialogare con la divinità e eh, produrre il bene o il male che ne consegue. Quindi, insomma, attenzione nel con, confrontarsi con gli etruschi, molto rispetto, quando meno te l'aspetti te lo trovi alle spalle l'etrusco e può non essere piacevole. Io ce n'ho uno qua dietro dall'elba che mi sta osservando e, insomma... Eh e qui salta fuori diciamo, l'antropologo, insomma, in, in, in parole povere, per quelli, che proprio, per quelli proprio più diciamo, deostracon, de de de de diciamo che questo, cioè, se, non, se non vi spicciate andare a vedere i migliori musei di etruscologia, ci sono delle divinità che potrebbero mandarvi delle macumbe, non so come si dica in etrusco. Non so nemmeno io come si dica, però Tukulka è un soggetto abbastanza poco raccomandabile può nei vostri sogni turbarvi, come ha fatto probabilmente con, con Mario Signorelli. Quindi fate, fate attenzione, rispetto per gli etruschi, grande, grande eh, voglia di conoscerli, soprattutto andando dal vivo nei musei quando riapriranno, oppure frequentando tutte le forme nelle quali proviamo a raccontare gli etruschi, non solo Villa Giulia o Bugliano, ma tutti gli altri colleghi che lavorano a contatto con la realtà etrusca all'interno delle soprintendenze o nei musei sparpagliati in quasi tutta Italia, insomma dalla Campania fino all'Emilia all Romagna, Veneto e Lombardia, gli etruschi si sono più o meno direttamente spinti con la loro influenza e ricordatevi naturalmente che insomma qualora non bastassero le divinità etrusche c'è il Pantheon Ittita che potrebbe correre in, eh, in aiuto eh, dei, dei, dei loro cugini noi naturalmente dobbiamo chiudere ci sono tantissimi altri interventi ma risponderemo in uh, chat una volta chiusa la conversazione grazie ancora a Valentino Nizzo B direttore di museo e ricordatevi che sul profilo LinkedIn presenta anche il Museo di Bugliano e qualcuno, secondo me, ci casca ancora. Sì, e sì, casca. Ci rivediamo prossimamente fra due settimane con il prossimo ospite misterioso. E e grazie, tu... a Giusto, ricordiamo il suo libro, faccio io pubblicità. Perché insomma sono questi i libri che ci aiutano a far conoscere meglio il nostro passato. Aspettiamo il prossimo sugli etruschi. Grazie no, buona serata. Grazie a tutti.